Hai bisogno di una mano? Ma tu sei, Jeff Sparrow? Benvenuto sulla mia nave! Ma siamo in mare aperto! Non temere, sarai il mio compagno per questa avventura. Ti guiderò io. Ma dove siamo e come ci orientiamo? Tranquillo, ora te lo spiego. Vedi, fortunatamente oggi giorno disponiamo di un efficace dispositivo, noto come il GPS, che sfrutta una tecnologia che riesce a localizzarci ovunque. Capiamo come funziona? Vediamo come te la cavi con le sfere. Sai qual è la loro equazione? Sì, dai, sì. La sfera è un solido e se mi metto in un sistema di riferimento cartesiano posso anche scrivere la sua equazione. Se questo è il centro di coordinate x0, y0 e z0, nel nostro caso l'origine, e questo è il raggio, la sfera di centro C e raggio R avrà equazione x x con 0 alla seconda più y y con 0 alla seconda più z z con 0 alla seconda, uguale r alla seconda. Esatto! L'equazione della sfera assomiglia a quella della circonferenza, ma con una coordinata in più. Vediamo ora come funziona il GPS. Per funzionare ha bisogno di due oggetti fondamentali. Un particolare ricevitore sulla Terra nel punto da localizzare, come ad esempio un cellulare, è un gruppo di tre satelliti che ruotano attorno alla Terra seguendo delle orbite ellittiche note. Ma ritorniamo ora al sistema di riferimento cartesiano. Posizioniamo la Terra in modo che il suo centro coincida con il centro del sistema e facendo passare l'asse verticale per i poli geografici Nord e Sud. Rispetto a questo sistema, i satelliti S1, S2 ed S3 hanno queste coordinate, che sono sempre note. I tre satelliti emettono periodicamente dei segnali che viaggiano alla velocità della luce. Ogni segnale raggiunge il ricevitore dopo un tempo t con i. Ovviamente l'orologio dei satelliti e quello del ricevitore sono sincronizzati. Il ricevitore può così calcolare la distanza tra la sua posizione e quella di ciascun satellite usando semplicemente la legge oraria del moto rettilineo uniforme, dove lo spazio percorso è uguale alla velocità costante per il tempo impiegato. Essendo il moto unidimensionale, ne prendiamo il modulo. Per il primo satellite abbiamo R1 uguale alla velocità della luce C per T1. E lo stesso vale per gli altri due. Sì, ho capito, ma concretamente cosa succede? Guarda, prendiamo ad esempio un mappamondo. Noi siamo qui e questo è il nostro satellite. Se fissiamo l'istante in cui il satellite emette il segnale, i nostri oggetti sono fermi, come se facessimo una foto. E così come fa il ricevitore, vogliamo calcolare la distanza alla quale ci troviamo rispetto al satellite. Nella realtà sappiamo che il segnale viaggia alla velocità della luce. Nel nostro caso supponiamo che il segnale viaggi ad una velocità di 0,20 metri al secondo. Cronometriamo ora il tempo impiegato da questo segnale per raggiungere il ricevitore, muovendosi di moto rettilineo uniforme. Via! Ci ha impiegato 1,32 secondi. Ok. Vediamo allora se i conti tornano. Sapendo che la velocità del segnale è di 0,20 metri al secondo e che il tempo impiegato è di 1,32 secondi, la distanza percorsa sarà quindi velocità per tempo. 0,27 metri. Controlliamo. 27 cm 0,27 metri. Arrivati a questo punto abbiamo il ricevitore in giallo sulla superficie terrestre che rispetto ai tre satelliti ha distanza R1 dal primo, R2 dal secondo ed R3 dal terzo. Quindi il ricevitore si trova sulla sfera terrestre ma anche sulla sfera di raggio R1 e centro il satellite 1, di raggio R2 e centro il satellite 2, di raggio R3 e centro il satellite 3. Questo vuol dire che il GPS per darci la posizione interseca semplicemente le quattro sfere, e come sappiamo intersecare le sfere significa mettere a sistema le loro equazioni. Ecco quindi il sistema del GPS, in cui vediamo le equazioni della Terra e dei tre satelliti. Per risolverlo si concentra inizialmente l'attenzione sui tre satelliti. Sul grafico ecco le intersezioni delle sfere A2A2, -A2, che come possiamo notare sono delle circonferenze. Ma quante soluzioni possiamo trovare? Ragioniamo insieme sui casi possibili. Il sistema potrebbe essere impossibile, non esistono cioè soluzioni, quindi punti di intersezione. Questo però vuol dire che almeno una delle tre sfere deve essere disgiunta dalle altre, come in questo disegno. E eh, ma non è possibile perché c'è il ricevitore che è un punto in comune a tutte. Allora il ricevitore potrebbe essere l'unica soluzione e le sfere sarebbero tangenti in quel punto ma i satelliti sono stati posizionati in modo che questa situazione non si verifichi mai, che non siano cioè mai allineati. Allora effettivamente dovremmo trovare due soluzioni. È corretto! Non dimenticarti però del caso indeterminato, in cui le tre sfere sarebbero coincidenti. Eh, ma noi i satelliti li abbiamo presi diversi, quindi con tre centri distinti. Bene, allora ci aspettiamo di trovare due soluzioni per questo sistema. Non dirmi che le calcoliamo davvero. No, no, i calcoli non sono complicati, ma ora non li facciamo. Sappi solo che, combinando le equazioni, applicando il metodo di Kramer, risolvendo un'equazione di secondo grado in z e usando varie sostituzioni, riusciamo a trovare le coordinate di due punti, che chiamiamo P più e P meno. Andiamo a vedere sul grafico di prima a cosa corrispondono. Vedi, in giallo abbiamo sempre il ricevitore. L'altra intersezione è questa in rosso. Questi due punti sono proprio i nostri P più e P Ma solo uno dei due sta sulla Terra e per capire quale basta verificare chi soddisfa anche l'equazione terrestre. Tutto chiaro? Sì, certo! È arrivato il momento di svegliarsi.